Corona, virus, the, uh, We've been working very hard on this, we've made tremendous progress. siamo in guerra. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Il Festival, la Salute Globale, è un concetto che va oltre, che si occupa delle grandi diseguaglianze, delle, delle grandi pandemie, di come affrontare il rapporto tra ambiente e salute. La salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute, per esempio degli immigrati, significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi, quali quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche che oggi riguardano un italiano su due.